ciao allora ebbene sì ho fatto shopping stranamente da Yves Rocher quindi scontrino la mano e vi mostro i prodotti ma soprattutto oltre ai prodotti vi mostro tutti gli omaggi perché sono più gli omaggi che i prodotti aspettate che ve li mostro allora ecco qua dunque due prodotti come sempre con la cartolina scontati del 40 e io come sempre ho preso il siero della sebo Vegetal. perché questo mi trovo benissimo che costava 14,95 io l'ho pagato 8,97 e poi lui perché l'avevo finito e lui per me è il migliore il contorno occhi, questo qua serum vegetale eh, Rug e lifting questo per me è il migliore 19,95 scontato, l'ho pagato 11,97 veniamo al ah no, penso di aver preso un'altra cosa anche si, sì, eccola qua questa l'ho presa a prezzo pieno, 2,95, perché era una novità, non potevo non prenderla. È la crema mani, questa, fiori di lotto, lotus flowers, fiori di loto selvatico. Questa qui. Ma cosa, cosa dovrebbe essere? Sauge, cosa vuol dire? Salvia. <ride> fiori di loto e salvia. E mi è sembrata fresco come profumo comunque 2,95 e 30 ml quindi anche bella grande poi veniamo agli omaggi primo omaggio è questo infatti la nuova linea nuova profumazione questo è il bagno doccia fiori di loto e salvia adesso so cos'è sa molto di salvia mm, profumato ma fresco sembra buono Può sembrare buono, comunque lo proverò e vi dirò. Poi questo qui, che è anche carino, quindi questo contentore. E poi dopo la novità. La novità che uscirà il mese prossimo è questa. Il nuovo Anti-Global per una bellezza senza tempo. Crema sublimatrice correttiva sinceramente eh, ne ho sentito parlare bene ma non ho ancora avuto modo di testarla quindi era ora di provarla ah, qua. vediamo e dentro c'è allora, la crema crema giorno crema anti età correttiva questa qui che è un 7 ml no, il profumo devo sentirlo e poi dopo c'erano due campioncini questi qui che, questo è il siero sempre la stessa linea essenza correttiva sempre il siero e questo è il la crema notte quindi c'era tutta la linea da provare e mi sembra una cosa carina e questo era tutto quello che ho preso da i con le novità, sconti, promozioni e, dei, e gli omaggi Altra cosa velocissima, mi sono fermata da Sephora perché cercavo una palette che ovviamente non c'è, con questo c'erano tante altre cose ma ve ne parlerò in un altro video, e ho preso a 5 euro questo che è il della Mister Blank Bambù eh, Whitening Pulse, è lo dentifricio sbiancante al bambù, quindi è proprio un dentifricio nero eccola che poi l'ho già provato al profumo di menta si sì, e dice di non essere un dentifricio perché non va a fare la sensazione di dentifricio ma va usato dopo il dentifricio classico due volte che lo uso quindi non vi posso dire mi sembra che siamo ancora a livelli <ride> senza che abbia fatto niente però li sento più lisci non so se mi ha eroso lo smalto oppure se qualcosa il bambù inizia a fare leggermente vi dirò anche di questo e se ne avete altri da consigliarvi o avete provato questa linea fatemelo sapere questa è in promozione a 5 euro per 25 ml e quindi questo era tutto lo shopping del periodo fatemi sapere quale prodotto volete che vi recensisco per prima se c'è qualcosa che vi ispira e se sapevate soprattutto che sage era salvia